Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovo episodio Nuovo episodio Nuovo episodio della terza parte di Jurassic Jurassic Craft, che è la mod che stiamo provando Perché terza parte? Perché ho fatto le altre due parti, la prima e la seconda eh, Non ho le ho viste Le sto sono ancora in video Ah uh, ok Comunque questo video esce quando le altre sono davanti sì. Ovviamente no ah, Comunque siamo sì. in nostra compagnia del nostro amico Ederman che ci dà la forza di essere mortali, yeah! e cosa dobbiamo dire. Abbiamo appena venuto un succo. Abbiamo bevuto un succo, fammi vedere qual è. Vedete che bel succo. Oh. Quello lì è il succo. Intanto si è alla pesca. il riscaldamento. Si è spento il riscaldamento abusivo. Allora <ride> e possiamo dire che possiamo anche cominciare. Avviamo la registrazione, no. la registrazione funzionante. Io lo faccio sempre a ritardo. Eh, ma che cos'è sta mod qua? Spieghami ok, in allora. Intanto c'è un cavallo. Intanto lasciamo caricare anche il mondo perché questa mod occupa parecchia... Sentiamo per aria, che bello! Ci troverà tutto basta. addosso. Comunque, questa mod occupa parecchio RAM e quindi è un po' pesante per sto computer. Che comunque è bravo a supportarla. L'ho impostato a 30, 30 o 60 fps? A 60 fps ad 8 chunk di resa. Perché sennò no, non si poteva fare niente. Quindi. Che cazzo succede? Ha detto che ha finito. No, no, no, falso allarme. Comunque. Guarda <ride> che bello audio! Allora innanzitutto io direi eh. cerchiamo del cibo Ma... Allora cibo non ne ho quindi mangiamo un po' di carne marcia Cosa facciamo in questo episodio? Cibo con succo. Allora vediamo cosa abbiamo qua Ma che lì no, abbiamo... l'hai costruita tutta a mano Questa qua si è, allora, cosa è, quella, è? X? quella lì è serviva per trattare un macchinario particolare allora, fammi vedere. Ci serviranno delle uova. Noi abbiamo bisogno, dei feeder, ce li abbiamo già, di De... tutto il resto ce l'abbiamo già pronto. Quindi, cosa faremo oggi? Andremo a iniziare a popolare un paio di gabbie. Allora, lui non ha mai visto mai per visto niente in sto modo perché gli ho tenuta nascosta. Ma l'hai fatto in creativa tutta quella struttura lì? Allora, questa del quarzo, sì tutto um, il resto ho dovuto craftarlo ci ho messo, un, ci ho messo circa una settimana e mezza okay. solo per craftare questi macchinari qua che cosa servono a questi macchinari servono per creare dei geni dei, degli esseri viventi e ibridarli modificarli geneticamente con questa macchina qua dovrebbe essere questa con l'ibridazione che possiamo creare delle nuove specie non esistenti quindi come si va allora intanto mettiamo a, uh, a lavorare facciamo lavorare questa macchina che ci dovrebbe estrarre il dna come avete già visto estrae un po di dna che è questo, per esempio, che sono questi qua. Noi abbiamo già due dischi, che sono... No, questi sono quelli di piante. Dove erano quelli dei... Ho perso... La... Ah no, eccoli qua. Abbiamo questi qua, una qualità al 100% e una al 10%. Vuol dire? È la qualità del DNA. Se hai al 100% hai la sicurezza che, che, che nasca qualcosa. Comunque, allora a noi serve, che volevo fare, ci serviranno dei delle brutte bestie, tipo potremmo fare così intanto che vi ho già preparato la gabbia e tutto e intanto, porca miseria. Questo ce lo prendiamo, ho dimenticato un secchio con l'acqua che ci servirà ci serve un secchio con l'acqua, non mi ricordo. L'organizzo, ho fatto parecchi secchi perché come vi ricordate questa mod è bastarda perché il secchio non te lo ridà e lo usa per far funzionare il macchinario e ti ciulla il, il, il secchio. Quindi mettiamo un, un secchio qua dentro, vedete il secchio sparisce, si riempie di acqua e inizia il lavaggio del, del fossile. Mm. Qui nel frattempo... uh, Buono, buono, buono, buono. Mm. Ottimo, abbiamo vabbè, un po' di selce, un po' di polvere d'ossa e abbiamo dei Kalinites soft tissue e del ginkgo soft tissue, che sono dei... dei geni di piante. cioè il materiale genetico delle piante ottenuto da. Che fortuna, ragazzi! Ne abbiamo trovati altri. Questo <ride> eh, Non è mai successo. State, devo trovare ok. Nel frattempo qua abbiamo un po' di ossa che anche queste andremo a pulire ulteriormente per vedere se ci nasce qualcosa e riuscire a fare un 100% perché ho fatto una gabbia strafiga e fare una gabbia strafiga per non mettere dentro niente vi capite che è altamente inutile. Fuori! Allora andiamo a vedere. lì? Questa è la jeep. Aspettate, dov'è il posto di guida? È di qua Ovviamente Allora Ok, siamo arrivati <ride> oh, Siamo arrivati, ok Allora, qua Questi sono i nostri Non accenna a crepare quello là Porca miseria, è mortale Devo prendere il minimo sforzo <ride> Oh, siamo in crisi, va bene allora, se non sbaglio qua c'erano i resti appunto di quello che era morto ovviamente che era morto Foglio crepato Sì, è eh, affogato tanto ho capito non poi non so come è fatto crepare comunque io per il caso andiamo a vedere se hanno ancora atteggiato. con ovviamente le porte di sicurezza allora state qua se te mani a allora, ti se te che no di roba ce l'hanno già abbastanza ma... Ok, quindi non dovremmo... Vediamo. Allora, vediamo un po' come sta. Ehi, guarda. Ehi, aspetta un attimo. E guarda. Perché non me la fa? Ah, solo quando sono piccoli? E... Non voglio colpirli con il destro perché l'ultima volta che l'ho colpito con il destro sono morto. Ti attaccano? Porca miseria. Porca miseria, questa non doveva succedere, questa non doveva succedere questo non doveva succedere ok oh, sta frontino. morendo uno per fortuna abbiamo della polvere d'ossa okay. prontamente uno lettera... è tirato sclerata facciamo crescere un po' di erbetta ed è tutto di nuovo pronto vieni qua ti diciamo seduto a cuccia bravo così uno ce l'abbiamo seduto a cuccia poi dobbiamo andare a prendere questo e gli diciamo Ah, quando hanno un tot di età non, non ti ascoltano più. 43 giorni. Dov'è quella fine carriera? Buongiorno. È morto tra un po'. Questo qua è il più vecchio, interno. 58 giorni. E diventa ancora più grosso? No, quella è il massimo. Questo è relativamente giovane. Comunque, allora diciamo: porca miseria! Ah, sì. ma non è che fastidio ma eh, oh, quello lì si suicida c'è un problema eh. c'è un problema che non vorrà che fosse cresciuto di un giorno e non si può più bello cavoli cavoli cavoli io adesso però si rimango secco Se succede adesso lo colpisci ok wonder vai dove vuoi te se adesso lo colpisci se lo colpisci gli altri mi salteranno addosso e ho oh, sì, no, 5 secondi per uscire da comunque il cibo ce l'hanno, usciamo dalle uscite di sicurezza e ehm, andiamo a vedere la nostra... Uh. Ma la jeep l'hai fatta te? Sì. E credo poco. Sì, puoi crearti la jeep. Accantiva. Con il ferro... No, quel ferro lo modelli e eh, poi prendi... Ma cos'è tutta quella struttura là in fondo? Quella struttura là ci sono più strutture Ah lì, tutta quella roba lì che cos'è? Sono le gabbie E quello là è il famoso portale Con la ferrovia che porta alla... Adesso andiamo a vederla Quindi andiamo... Okay. Allora Siamo dentro e vediamo cosa è successo nel frattempo Abbiamo trovato un niente qua Nel frattempo Qua ha pulito altro? Sì Tyrannosaurus e andiamo a inserirli nella macchina trita tutto per tritare anche la via della morte. Comunque, eh, io dovevo avere. Vediamo, di luffuffawuf, a quanta è percentuale? Non me lo dici, ah, dobbiamo prima farla. Percentuale. Quindi, per fare la percentuale, dobbiamo fare. Se non, se non ricordo male, dobbiamo prendere il DNA nucleotide e dei dischi di storage è proprio chimica qua esatto, e nel frattempo ci sbattiamo anche l'unghia che abbiamo lasciato dobbiamo adesso trovare, eccolo qua, il macchinario per scrivere sui dischi quindi a porno porfosophus vai, sovrascriviamoli aspettate, facciamo così magari si ottimizza un po' il... esatto allora questi sono i dilopoporo sauri Poi intanto ci sono scannati ci sono scannati abbastanza. Okay. Dopo, andiamo a salutare Pedro. Come si fa a mancare un buco grande come una porta? Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso morirà. Impariamo. Sto di Lopo Saurus. Probabilmente moriranno annegati. O qua. Beh, un missile Che le dopo poce lì. Non che si ferma tipo l'ultimo schermo. Eh, no, no, no, ah no no non cazzo. Però posso no no qua no no no no no no no no no no no no no no no no qualche dinosauro no no no no no no no no no no no no no no no no no si sì. eh, adesso allora sta qua me la magno mise per <ride> <ride> <ride> e se questo mangio dei dinosauri brutto okay. oh vediamo come sto sviluppando allora possibile. questo allora questo è quello misto cioè quello fatto a metà questo qua dovrebbe essere eh, il maschio è sparito Cosa è timed è nato timed ah il cuore è veloce via Quanto cazzo sono rapidi E ora proviamo questo misto Cadì piccinino beh Allora eh, per questo episodio è tutto Il prossimo vedremo come sta andando Intanto sono spariti un'altra volta Per questo Intanto Perché Sara per questo episodio è tutto, ciao!